Salve a tutti ragazzi, sono s 2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla con madame Marco e... fa... va bene, questo video, questo intro è abbastanza pazza quindi direi è abbastanza creepy, creepy. no, ho sbagliato eh, allora non è pasta cosa faremo in questo video? allora, andiamo già al dunque comunque, credo che manco io lo so in verità No, lui lo sa Però, benissimo. Vabbè. Credo che in questo video faremo un faro, qui anche se non c'è un, un fiume, ma vabbè è bello da fare. E ho già tutto l'occorrente qui perché tra l'altro questa roba qui è roba che ho rubato adesso a Madamarco, quindi andiamo a buttarla via perché non ci interessa. Madamarco tu non hai sentito nulla, anche questa è una cosa che ho rubato a Madamarco. E mi serve del cibo. Cos'è questo diteggiare sulla tastiera? Ma rimetti un po' la sabbia. Memento mori, cosa vuol dire? Eh, eh, ragazzi, se qualcuno di voi lo sa nei commenti, glielo spiegasse. È questo stupido. Nessuno mi spiegherà nei commenti cos'è. Ma vabbè. Copri sto buco Va bene, eh, dopo questo momento è inutile Allora, tra l'altro ragazzi eh, Credo che toglierò un po' di sabbia qui Ci penserò Ma volevo anche dire Che Allora io un sacco di tempo fa Avevo creato una playlist E l'avevo chiamata musica E poi l'avevo condivisa sul gruppo discord Che era una cosa solo che potevano vedere loro Per adesso e poi dopo ho visto che comunque stava andando bene, Un, più o meno una settimana fa ho guardato le statistiche della cartella, della um, playlist, ho visto che aveva quasi mille visualizzazioni. Ho detto, oddio, non mi è mai capitata una roba del genere, allora adesso è pubblica, quindi la potete vedere anche voi e quindi potete sapere quali sono i miei generi musicali. Comunque, detto questo, possiamo iniziare con il video, probabilmente... Senti sì. di fare stupidaggini. Allora iniziamo già Madamarco, starà lì a vedere perché tanto non è capace di fare queste cose. E non ha la lana. Quindi... Mentre Madamarco deve fare scemate... Tra poco... Allora se lo fai ancora ti tolgo i poteri, eh. Allora pensavo di farlo così. Poi dopo vediamo dal basso come viene. Se viene bene o se dobbiamo farlo alto 2 invece che 3. Anche se stavo pensando. Vabbè bene, quanto alto? Però Ma non Ma lo facciamo proviamo... tipo a strisce? Tipo facciamo tipo... Non diciamo dirti, guarda, dammi un sì, po di rossa a... un pochettino. Possiamo attivo. andare a prendere i blocchi della 1.14 cioè i, le cose che non so mai come si chiamano quelle che prima Marco rompeva anche perché dobbiamo imparare come si usano eccoli qua le impalcature e poi sono utili ma e le ho anche un sacco ma però io non le uso mai allora guarda facciamo in questo modo qua da, dammi un momento il um, del, tipo dammi due tre di lana no si sì piazza di ok dai un pochettino di là facciamo anche quello con... no. di più An anche con la bianca mi serve un attimo infatti vediamo una cosa come possiamo farlo così guarda tipo così vedi che, che gira poi gira sempre più sopra ovviamente un pochettino più largo tipo Possiamo fare due e poi questi due qua che girano Cioè vanno sempre più sopra Tipo fanno il giro e salgono Poi ovviamente la stessa cosa si fa col bianco Così Così E via Va bene? Mm. C'è delle shear? Sì ma non mi piace Rompi rompi Quanto alta allora ogni strada? Non lo so. Eh, mi piacerebbe farlo di 3 Anche se stavo sperimentando. Continuiamo così. Perché sono un incapace? Sono un incapace di... Ho finito la Capace di intendere e di volere. Mi Ma hai mangiato una pezza Mi un pezzo di lana. lana. Okay. Mi dai un po' di lana. Un po' di lana bianca. E l'ho finita. Ma e come l'hai finita? Ma vai a cagare. <ride> Ma quello lì è alto solo due o alto tre? Ma è alto solo due questo strato. Cosa stiamo facendo? Allora spero. Allora io direi. Non si può entrare, tra l'altro ho appena fatto una scoperta, non ti ci puoi entrare dentro, tipo sei qui in alto, adesso sì però prima non mi, non mi ci ha fatto lanciare, guardiamo ancora un attimo, tipo sei qui, tipo qua, è fare di danno comunque, va bene abbiamo fatto delle scoperte. Ah, non saprei di quanto salire ancora, perché noi abbiamo, facciamo solo più questo strato qua bianco e poi credo che abbiamo finito. Poi facciamo questo. così sperando che venga bene Sì, direi che è venuto bene ma ci, lascio, ci rimane solo a tre vediamo un attimo dal basso com'è anche se non sarà fantasticissimo Dà l'impressione, però ancora un po' basso. Allora intanto noi togliamo questo. Allora da dentro eh, mettiamo qualche torcia tipo qui, qui e qui. Per adesso. Così. e direi per salire possiamo fare una scala a chiocciola stavo pensando di farla all'interno però sarebbe bello anche farla all'esterno e direi facciamola in abete così vediamo ce ne fa così e così ne abbiamo ancora altre 64 Facciamo anche delle staccionate Che mi sembra che si facciano così Ne facciamo così, va bene Proviamo Ah, facciamo una scala, così, per salire. Stavo pensando, abbiamo ancora altri? Sì, ne abbiamo ancora un sacco. Facciamo una specie di c'è una specie di balconcello Allora, direi che non fa così schifo, visto da sotto però forse ad esempio se facciamo delle robe del genere sul bianco ai lati a schifo allora ragazzi adesso innanzitutto adesso poi cambierò questi con gli scalini in modo più facile da salire poi qui ho preso questo e ci metteremo tipo qui la leva in modo che così possiamo accenderla e spegnere quando vogliamo allora adesso l'ho messo da tutti i lati questo e direi che non è che ci sta proprio malissimo poi qui metteremo una porta, qui metteremo un bel pavimento ma per adesso non ancora e mettiamo a questo punto gli scalini così direi che è venuta abbastanza bene come costruzione, è molto carina Pari solo più pavimento qui, e a questo punto lo farei con gli slab. Qui metterei una porta e qui poi metterei qualcosa ancora. Ma allora Adesso prendiamoci solo due belle porte e le prenderei in betulla, perché hanno quel colore lì, ma andiamo a dormire va. Comunque direi che il video lo finiamo qui, ma da Marco non c'è più. Eh, ho registrato un sacco Mi sa che il video finirà uscirà un po' in ritardo Perché Stamattina devo fare delle cose Cioè abbiamo delle porte in betulla Non credo eh, Poi probabilmente per il prossimo video Cambierò anche perché mi darà un po' fastidio Il fatto che facciamone. Non so perché ho fatto tutta sta roba Comunque non mettiamone troppo di legno tipo... Cioè non facciamo troppe porte di betulla Perché Ah, stavo dicendo questo è il faro direi che è venuto molto bene con la porta di petulla ci sta anche molto bene andiamo solo ancora un attimo qua sopra mettiamo la porta di qua questo era un problema perché si cade adesso a questo punto buttiamoci così perché tanto noi si può sta porta boh e mm, va bene direi che concludo il video così spero vi sia piaciuto e ciao